E sono felice di stare qui in mezzo a voi, per me è sempre una gioia rivedervi, siete parte della mia famiglia eh, Siamo una famiglia, è una cosa importante, questa è importante perché ci crea unità, ci crea forza e Quando il Pastore Vincenzo mi ha detto porta un pensiero, in realtà stavo così un pochino perpessa su, quello, su cosa portare Dopo, dopo Valencia, dopo tutto quello che ci è arrivato, c'è cioè abbastanza. perché ho detto cosa porterò signore? E, e sinceramente il Signore mi aveva messo una parola. Ho tentato di cambiarla, vi dico la verità, <ride> ho tentato di cambiarla, per cui sono andata un pochino a, in giudici, e in giudice ho detto signore io parlerò di Sansone. Sapete tutti chi è Sansone sapete che era un nazireo che è stato, come dire, portato avanti con la parola, no? di Dio il Signore aveva profilizzato sulla sua vita era cresciuto con una grande eh, forza io mi sono immaginata però Signore, ho letto un passo della parola eh, del passo di Giudici 16,6, 6 io leggo di qua perché ormai non ho gli occhiali e questo passo mi ha aperto un, un, un punto messaggio iniziale, per cui non vi parlerò di Sansone, ma arriveremo soltanto a parlarne adesso. Questo passo dice così, 16:6. 6 dunque disse a Sansone, spiegami, da dove proviene la tua forza così grande e in che modo ti si potrebbe legare per domarti? Questa, questa parola, questo verso mi ha aperto un, non lo so, una rivelazione, uno spiraglio. Perché Dalila chiede a Sansone dove? Spiegami da dove prendi quella tua forza. Noi ci immaginiamo, almeno io mi sono sempre immaginata Sansone, alto, muscoloso, forte. Forse perché la scuola domenicale <ride> i disegni erano quelli, però in realtà se io vedo uno dotato fisicamente non mi chiedo da dove diviene la forza. Quindi molto probabilmente Sansone non era alto, forte, muscoloso. Sansone inizia a dire no, ma se mi leghi con sette corde se fai questo, se fai quell'altro a un certo punto dice no, la mia forza viene dai miei capelli però mi sono chiesta la forza di, la forza di Sansone non veniva dai capelli e il Signore mi ha risposto con un passo in Ebrei 11 Ebrei 11, 32, 33 5, Qui troviamo la risposta. Mi state seguendo finora? No? Sì, c'è ancora. Allora, ebrei 11, se ci sono problemi lo leggo. 32, 33, dice così. Che dirò di più? Poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, Barak, Sansone, Jefe, Davide, Samuele e dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento delle promesse, chiusero le facce dei leoni, spensero la violenza del fuoco, eccetera, eccetera. Quindi la forza... Di Gedeone veniva dalla fede, nella promessa. Gedeone era stato cresciuto con la promessa che avrebbe sconfitto i Filistei, che avrebbe lottato per Dio. Quindi la forza di Gedeone è esattamente la fede. Dice che per fede noi conquisteremo i regni, questa è la parola di questo anno che è arrivata. No? Abbiamo parlato una settimana in, in Spagna, ma anche prima, penso che la vostra Vincenzo abbia già predicato, parlato abbiamo parlato tutti e il Signore batte sempre su questo punto perché la fede è quella cosa che ci porterà avanti è quella forza che non è nostra, non è umana ma è di Dio e la fede dice che è certezza di cose che non si vedono, che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono è un qualcosa che ci porta nel soprannaturale ci fa vedere il soprannaturale quando ancora nel naturale non vediamo niente allora nel cammino cristiano noi dobbiamo avere ben chiaro dove stiamo andando dobbiamo avere ben chiara la meta, la promessa e proseguire, camminare, avanzare senza perdere di vista l'obiettivo e molte volte Dio parla alla nostra vita ci dà una parola, un progetto, qualcosa ci mostra le promesse e poi ci invia il problema è dalla parola di Dio alla meta c'è un cammino c'è una lotta e a volte se ci indeboliamo se ci indeboliamo ci ritroviamo a dover affrontare delle battaglie che in realtà avremmo potuto evitare. Se perdiamo di vista l'obiettivo, se perdiamo di vista la fede, noi possiamo eh, continuare a lottare inutilmente. Quando magari Dio non ce lo chiede, quando magari Dio ci chiede di guardare avanti e di avere fede, di prendere forza da Lui. Eh, andiamo a leggere in Davide, in Samuele, scusate, 30, parla proprio di, di questo. dal verso 1 a 8. E dice così. Quando Davide e i suoi uomini arrivarono a Ziglar il terzo giorno gli ammalichiti avevano fatto una razzia nel Negev e a Ziklag, avevano distrutto Ziglar appiccicandole il fuoco, avevano condotto via donne quanti vi erano, piccoli e grandi, non avevano ucciso nessuno, ma li avevano fatti prigionieri e se ne erano andati. Tornò Davide e gli uomini che erano con lui, ed ecco, la città era in preda alle fiamme. Le loro donne, i loro figli e le loro figlie erano stati condotti via. Davide e la sua gente alzarono la voce e piansero finché ne ebbero forza. Le due mogli di Davide, Achinoam e Israel e Abigail, già moglie di Nabal da Carmel, erano state condotte via. Davide fu in grande angoscia perché tutta quella gente parlava di lapidarlo avevano l'animo esasperato ciascuno per i suoi figli e le sue figlie, ma Davide ritrovò forza e coraggio nel Signore suo Dio. Allora Davide disse al sacerdote Ebiatar, figlio di Achimelech, portami Lefot. e Ebiatar accostò l'Ephot a Davide. Davide consultò il Signore e chiese, devo inseguire questa banda? La raggiungerò? Gli rispose in seguita, la raggiungerai e libererai i prigionieri allora qui troviamo un Davide distrutto, derubato, in pericolo di vita questa era la situazione, il quadro che la parola di Dio ci prospetta abbiamo sentito l'apostolo Vincenzo questa settimana parlare di questo passo e ci ha parlato di restituzione, ci ha parlato di come avviene la restituzione di cosa fare per riavere quello che Satana ci ruba ma il punto che voglio toccare questa sera è possiamo fare qualcosa per non avere questa situazione nella nostra vita? possiamo agire in un modo che Satana non, non, non ci ruba non arriva a rubarci queste cose e a distruggere la nostra vita? Davide, vediamo che non era partito così era partito in modo diverso se andiamo nel capitolo 17 il verso 45 troviamo qualcosa di speciale troviamo una risposta che Davide dà davanti a Golia ed è una risposta tremenda Dice così Davide rispose al Filisteo Tu vieni a me con la spada Con la lancia e con l'asta Io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti Dio delle schiere di Israele Che tu hai insultato Cioè qua vediamo un Davide che non aveva esperienza di guerriero Non era forte Non era grande Aveva lottato con qualche osso, Con qualche leone Però aveva una cosa Aveva una forza che non era sua allora ha preso quella forza da cosa? da quella promessa che Dio gli diede dice tu sarai re di Israele e Davide se ne ricordò e andò andò a combattere prese cinque pietre che sono oltretutto delle figure bellissime tra l'altro e vinse Golia non volle niente non volle armi non voleva niente, volle andare direttamente contro Golia quel gigante che minacciava il suo popolo aveva già un cuore di re aveva già un cuore, una fede, forte in Dio ed era Dio la sua forza umanamente lui non avrebbe potuto sconfiggere Golia Amen? è così e cosa succede dopo? passa un po' di tempo e Saul capisce che Dio lo avrebbe sostituito con Davide e che succede? che Saulo inizia a perseguitarlo e questo accade sempre anche a noi facciamo attenzione, crediamo in Dio uccidiamo, vinciamo i nostri Golia perché ce ne sono tanti nella nostra vita i nostri giganti ci crediamo forti iniziamo a camminare ci troviamo ad affrontare ma a un certo punto dopo che tu vinci il gigante inizi ad affrontare qualcos'altro nella tua vita ed è il cambio Saul sapeva che Davide avrebbe preso il suo posto la nostra vecchia natura inizierà a perseguitarci e inizierà a farci guerra. Quando c'è un cambio di mentalità, c'è un cambio spirituale, c'è un cambio nel carattere, c'è un cambio nel modello della Chiesa, allora c'è sempre una battaglia, c'è sempre una lotta, c'è sempre qualcosa che noi dobbiamo affrontare. È lì che sta il forte. Non è nella prima battaglia, nella prima vittoria che noi abbiamo, ma è, nella, è nel seguire perché dopo la vittoria Dio ci chiede di cambiare non ci lascia così Dio ci vuole modellare per farci diventare quel progetto prezioso che siamo per lui ma quando c'è il cambio noi dobbiamo avere sempre questa lotta contro il nostro Saul perché ci lotterà e se non abbiamo ben alimentata la nostra fede, la nostra forza in Dio, in, nelle sue promesse noi non potremo conquistare i regni e non potremo ottenere le promesse, non possiamo prenderle se non abbiamo ben alimentata la nostra fede rischiamo di cadere in una serie di errori che ci porteranno a ritrovarci come abbiamo trovato Davide all'inizio derubato in pericolo di vita esasperato dicevano di Dio perché? perché prendendo forza perdendo forza dimentichiamo qualcosa di molto importante per noi quando noi perdiamo la visione di dove andare e ci occupiamo di quello che ci circonda, noi perdiamo forza. La nostra forza sta proprio in quella visione, la nostra forza sta proprio nel proseguire, nell'ottenere quell'obiettivo. Allora, quando perdo forza, io dimentico qualcosa di importante per la mia vita. Mi credo forte, mi credo capace, mi credo arrivata, ma in realtà io mi sto indebolendo e sto iniziando a fare scelte gravi che mi porteranno a sbagliare e lo troviamo questo, questo qualcosa di molto grave che fece Davide nel capitolo 21 sempre di primo Samuele due versi si trova dal, dal sacerdote, stava scappando dice ma era là in quel giorno uno dei ministri di Saul, trattenuto presso il Signore di nome Doeghi, Dumeo capo dei pastori di Saul. Davide disse ad Achimelech non hai per caso sotto mano una lancia o una spada? Io non ho preso niente con me, né lancia né altra arma, perché l'incarico del re era urgente. Verso 10, continuiamo da fuori. Stavo chiedendo un'arma. Ma è, è no, è, verso 10. Okay. il sacerdote rispose: Guarda, c'è la spada di Golia, il Filisteo, che tu hai ucciso nella valle del Terepinto. E' là dietro l'Efo avvolta in un manto. Se vuoi, portala via, prendila, perché qui non c'è altra spada che questa. Rispose Davide: Non ce n'è una migliore. Dammela. Un'altra versione dice: Nessuna è pari a quella. Era lo stesso Davide. Davide aveva sconfitto Golia armato di quella spada aveva detto tu vieni con la spada del giovellotto io vengo nel nome dell'eterno degli eserciti, il mio Dio che non ha bisogno né di spada né di altro passa un po' di tempo, inizia a sentire che Saul lo pezzetta inizia a perdere forza, inizia a non vedere più il progetto che Dio aveva per lui si è dimenticato che Dio l'aveva avuto lei e si inizia a cercare un'arma Inizia a dire bugie, inizia, arriva e cerca un'arma. Chissà Dio come si era sentito in quel momento. Io quando ho letto questo passo mi sono sentita male, ho detto Dio. E molte volte noi facciamo così. Non molte volte prima ci affidiamo a Dio. E poi nel momento cruciale, quello che noi dovremmo veramente tenere duro, iniziamo a dubitare, iniziamo a cercarci delle soluzioni nostre. Iniziamo a guardarci a destra e a sinistra. Davide aveva semplicemente smesso di confidare nella forza di Dio e aveva iniziato a guardare alla sua di forza. Si trovava a fuggire di fronte al nemico, il suo pensiero era quello. Ho un problema, ho un problema, devo risolverlo. Come lo faccio? Cosa faccio? E c'è una cosa particolare e lui si stava affannando solo per quello, per trovare una soluzione sua. Contava sulla sua forza, non su quella di Dio, eppure Dio era stato fedele. Lo aveva liberato, lo aveva reso vittorioso. Allora aveva dimenticato il progetto che Dio aveva per lui. Allora noi molte volte partiamo alla grande, dichiariamo fede in Dio, è così. Signore, io ti servirò per vita o per morte. Qualunque cosa, Signore, io oggi parlavamo dell'ISIS, mi sono chiesta, Signore, cosa faremo noi? Noi dichiariamo grandi cose con la nostra bocca, però appena arriva il cambio appena arriva il nostro Saul che è normale che arrivi non ne riusciamo, ci mobilizziamo ci dimentichiamo quello che Dio ci ha detto ci dimentichiamo del progetto che Dio ha per noi dimentichiamo il progetto che Dio ha per questa opera dimentichiamo tutto e guardiamo semplicemente a noi era quello che stava facendo Davide ha iniziato a guardare a se stesso al suo pericolo non al progetto di Dio e la cosa allucinante è che noi ci dimentichiamo cancelliamo, non vediamo e perdiamo le nostre forze perché la nostra forza è proprio quella continuare a perseguire quell'obiettivo quando noi abbiamo la vista annebbiata e non vediamo più dove stiamo andando perché stiamo facendo quello noi ci agitiamo e iniziamo a trovare soluzioni umane e Davide non vide che davanti alla spada c'era default davanti alla spada c'era la possibilità di consultare Dio c'era la possibilità di chiedere a Dio la forza, di chiedere a Dio la soluzione. Lui era accecato. Lui, io immagino l'Efod, l'Efod eh, davanti e la spada dietro, lui non ha visto proprio l'Efod, eppure si trovava in un luogo sacro. Molte volte noi veniamo in chiesa, facciamo parte di un qualcosa, però cosa succede? Succede che noi, quando abbiamo un problema, quando dobbiamo affrontare delle cose, non vediamo proprio Dio noi stiamo qua seduti e molte volte stiamo pensando come faccio a pagare la bolletta come faccio a risolvere questo problema e poi hai Dio io sento questo molto forte perché noi dobbiamo imparare io, io, io predico a voi lo imparo io quando il Signore mi parla mi parla personalmente noi dobbiamo imparare a seguire il progetto di Dio a qualunque costo perché se Dio ha un progetto per noi sarà lui a portarci avanti i momenti ci saranno difficili ma noi abbiamo il Signore l'Eterno degli eserciti che lotta per noi non abbiamo un golia, non abbiamo una spada abbiamo la forza dell'eterno degli eserciti e ancora oggi è questa la forza che lui ci dà e quando lui ci parla noi dobbiamo riuscire a mantenere forte quella visione, forte quella forza quella fede in lui, nelle sue promesse e così noi conquisteremo i regni e, alleluia, e molte volte io, io penso questo, penso che ci troviamo in situazioni in cui non dovremmo trovarci non perché Satana è venuto a rubare, ma perché noi gli abbiamo perso la porta? Noi gli abbiamo permesso di entrare nella nostra vita. Quando a noi manca la fedeltà, quando a noi manca l'obbedienza, quando a noi manca il rispetto verso ciò che Dio ha stabilito per la nostra vita, lì apriamo le porte a Satana. E quando apriamo le porte a Satana, Satana arriva e ruba tutto. E Davide, dopo questo, supera una serie di vicissitudini arriva alla rovina, arriva ad essere abbattuto, arriva ad essere scoraggiato. Noi come figli di Dio dobbiamo tenere il nostro sguardo su Dio. Anche quando le cose vanno male, anche quando le battaglie sono forti, anche quando non abbiamo armi umane, non fa niente, abbiamo Dio. E Dio è la nostra arma, è Dio la nostra forza. E lui che ha di sopra, abbiamo cantato un cantico molto bello prima, che diceva sopra ogni potenza, sopra ogni regno. Noi quando cantiamo dobbiamo pensare alle parole che escono, perché sopra ogni potenza, sopra ogni regno, vuol dire che al di sopra di tutto, noi abbiamo Dio. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Io sento che questa sera noi dobbiamo prendere forza, in Cristo e Gesù, vogliamo alzarci, chiudere i nostri occhi e chiedere a Dio di ritornare se stiamo dubitando, se stiamo perdendo cosa molto, molto particolare nel capitolo 30 nel capitolo 30 di primo Samuele Davide chiede al sacerdote ti prego portami le foot dice quando no non è questo, comunque più avanti dice portami le foot ti prego al sacerdote lui aveva capito l'errore che aveva fatto l aveva confidato nelle sue forze aveva confidato ne, nelle sue armi, aveva scavalcato Dio. Davide disse a sacerdote, figlio di Avimelech, portami l'Efod. E, e il raccostò dar lefod a, a Davide. E allora Davide cosa fece? Consultò Dio e Dio gli diede la parola. Quando noi siamo in difficoltà, consultiamo il nostro Dio, confidiamo in lui. Questa sera voglio pregare voglio che ognuno di noi chiuda gli occhi nel nome di Gesù voglio che in ognuno di noi in ognuno di noi si focalizzi lo sguardo su Dio voglio che ognuno di noi metta la sua promessa la promessa che il Signore ha dato nella nostra vita perché il Signore ha dato una promessa nella nostra vita c'è un disegno, un progetto per ognuno di noi e noi dobbiamo tenere sempre in mente questo fratelli è un momento di grande lotta è un tempo di cambio sia per la Chiesa sia per quello che stiamo facendo sia per la nostra vita un tempo di cambio. io so che ci sono molte lotte io so che ci sono molte lotte che si alzano intorno a noi, nella casa, nella famiglia nella mente, economicamente nella chiesa, però io ti chiedo questa sera, non guardare alle soluzioni umane, guarda una soluzione divina che viene da parte di Dio prendi fede e c'è un'altra spada nella parola di Dio che non è quella di curvia, ma è la spada dello spirito e con quella devi combattere quella devi prendere e devi portare veramente la tua battaglia, la tua lotta davanti a Dio, di Dio io prendo questa spada, e sapete c'è un passo che dice la fede viene dall'udire, la parola, la spada della parola, prendi la parola, inizia a leggere ad alta voce, ascolta ciò che Dio ti sta dicendo, durante una predicazione, durante, durante il tuo pastore ti parla, qualunque situazione Dio ti stia parlando, tu prendi, ascolta e metti forza metti forza in ciò che è la tua fede perché è quella che ti dà la forza è quella che ti darà la forza e il carburante per arrivare all'obiettivo al progetto che Dio ha per te Signore io ti ringrazio questa sera per questa parola che ha parlato a me personalmente Signore, io voglio che parli ad ognuno di loro Signore, nel loro cuore Signore, se c'è dolore, se c'è lotta Signore, o se c'è un momento Signore di fermo, Signore, se c'è una lotta con il cambio, Signore, metti fede Signore, fa che la nostra fede possa essere perfetta in Te, Signore Te lo chiedo nel nome poderoso di Cristo Gesù, Signore, benedico Signore questo posto, queste persone questi cari, Signore, nel nome Tuo Santo, che Tu possa, Signore, mandare e si tu Signore in questo luogo Signore e che possa Signore veramente preparare un esercito guerriero Signore che lotta con la spada dello Spirito Tuo Signore affinché possiamo Signore vincere, andare avanti e proseguire e conquistare i regni Signore e prendere le promesse in Cristo Gesù Signore te lo chiedo, Amen, Amen. Alleluia, grazie Signore